Grazie, ne userò molti di meno soltanto per precisare che questo, con questo emendamento andiamo a tradurre in eh, obiettivi e in indicatori di performance quanto abbiamo approvato con il precedente ordine del giorno e quindi in particolare eh, eh, andare a mh, stabilire come obiettivo esplicito per il Dipartimento Sport completare il, la risoluzione delle istanze che sono la diretta applicazione di quanto previsto nelle norme transitorie del regolamento approvato con delibera di assemblea capitolina del 2018 e eh, dare esecuzione alla delibera sempre di assemblea capitolina del 2020 con la quale abbiamo approvato delle misure straordinarie per affrontare l'emergenza che stiamo ancora vivendo per gli impianti sportivi comunali e quindi dare la possibilità ai gestori di mh, modificare le superfici esterne degli impianti eh, in modo da poterle eh, utilizzare per le discipline oggi consentite. E, grazie.